Ciao a tutti oggi prepareremo le zucchine trifolate il tempo di preparazione della ricetta è di 25 minuti circa gli ingredienti sono zucchine tagliate a dadini aglio prezzemolo tritato olio extravergine d'oliva sale e pepe diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'aglio e l'olio Chiudiamo con il coperchio il misurino e facciamo insaporire per 3 minuti 120 gradi, velocità 1. Aggiungere le zucchine il sale. Il pepe e il prezzemolo tritato. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e facciamo cuocere per 25 minuti 100 gradi con l'antiorario a velocità soft. Verificate la cottura delle zucchine se dovesse essere necessario, prolungate la cottura per qualche altro minuto. Nel nostro caso le zucchine sono cotte, andiamo a impiattare. Zucchine trifolate, grazie.